Benissimo, grazie mille a tutti voi, grazie mille di essere qui stasera, grazie mille a Torino Spiritualità che ha voluto eh, questa chiacchierata eh, sui social eh, a chiusura di questa diciottesima edizione. Eh, allora, in rigoroso ordine alfabetico, inizio da Irene Graziosi che eh, appunto in collegamento con noi da Milano eh, eh, si occupa di eh, creazione di condizioni di... in realtà, è, ecco, oddio mio, ecco autrice di Il profilo dell'altra pubblicato, del pubblicato da EO eh, che è la sua prima opera ma in realtà Irene è eh, una persona che ha scritto moltissimo eh, per testate online offline ma soprattutto eh, è una persona che si occupa di gestire, di progettare un, uh, i contenuti che sono su un grosso contenitore io lo definisco così che si chiama 20, che è un progetto che è partito eh, qualche anno fa, due anni fa Eri, Quattro. Uh, 4. 4, 4, mamma 4. mia, come passa il tempo, come si suol dire. E eh, che eh, appunto è, un, è una piattaforma eh, di contenuti eh, online, soprattutto video e soprattutto su diffusione social. E diciamo che Irene ha fatto in modo che 20 diventasse uno dei successi editoriali di questi ultimi anni. Mettiamola così, un applauso per questo, per questo veramente grandissimo successo. E qui in carne ed ossa accanto a me, Vincenzo Latronico, traduttore, scrittore, non è alla sua prima opera, eh, ma arriviamo ai vostri due libri, faccio una brevissima introduzione dicendo che ho voluto eh, questo incontro appunto eh, sul, sul, sulla nuova pelle che eh, i social e gli schermi hanno creato attorno alle nostre persone in quest'anno. È una pelle strana, perché è una pelle riflettente, è una pelle eh, retroilluminata, è una pelle che eh, a volte non ci rispecchia esattamente per quello che siamo, anzi, nel 99% dei casi è una pelle strana che trasmette qualcos'altro che racconta qualcos'altro ed è significativo comunque che eh, negli ultimi anni anche la letteratura la narrativa, tantissima saggistica sui social network sulla... ma anche eh, tantissima saggistica che ha a che fare con la psicologia eh, e con il diciamo anche le distorsioni delle percezioni di massa eh, sono fiorite in questi anni e io dico grazie perché come raccontavo prima Vincenzo io quando eh, con la mia prima terapeuta nel credo 2009 ho iniziato a parlare di cose che accadevano sui social network perché era appena arrivato Facebook, la mia terapeuta dei tempi mi guardò e mi disse cioè lei pazza, lei sta parlando di un posto in cui si scrivono delle cose eh, ecco, e invece eh, io sostengo che eh, tutta la parte online è una parte eh, consistente della nostra realtà c'è la realtà fatta della carne e dell'osso, e poi c'è la realtà fatta invece degli schermi retroilluminati. Eh, inizierò con una citazione di Erwin Goffman, che è un sociologo canadese, eh, che ha scritto di interazione sociale ben prima dei social network, eh, individuando nel soggetto che si muove tra i vari palcoscenici, perché la realtà è fatta di vari palcoscenici per Goffman, eh, Individuando in questi soggetti prioritariamente una forma di preoccupazione, non solo per come appare effettivamente in queste varie rappresentazioni del sé, ma anche come il soggetto stesso crede di apparire. La società non è una creatura omogenea, ma un insieme di palcoscenici in cui rappresentiamo noi stessi in modo diverso. Quindi Partendo da questo, eh, Irene ha scritto un libro che si intitola appunto Il profilo dell'altra, racconta la storia di Maya che eh, diventa, eh, diventa la mente dietro una famosa influencer, che però non vuole essere chiamata influencer ma content creator perché influencer ha assunto un... Una, una connotazione negativa e invece è appunto è uscito con, con E.O e invece Vincenzo eh, scrive eh, le perfezioni le perfezioni esce per Bonpiani racconta la storia di Tom e Anna che sono due ragazzi due expat due ragazzi che vengono da non, una non meglio identificata città, io suppongo dell'Italia perché comunque sono, sembrano italiani, però potrebbero, essere, potrebbero venire dalla Spagna, potrebbero venire dalla Francia, potrebbero essere degli expat di cui noi sappiamo molto poco, li vediamo muoversi all'interno della loro casa, del loro palcoscenico sociale, nella, in, in una Berlino in via di gentrificazione. Quindi grazie mille per aver voluto essere qui con me, perché io questa cosa me la sono inventata appunto dopo aver letto i vostri libri e aver detto benissimo, c'è trippa per, per fare un incontro. Eh, partiamo dall'inizio, voi avete scritto questi due libri in cui comunque i social network sono... Eh, il, il, diciamo, eh, il, il campo principale in cui si muovono tutti quanti c'è una, una costante afferenza anche se appunto Anna e Tom li vediamo in un loro appartamento ma poi capiremo meglio con Vincenzo perché eh, i social network hanno un un ruolo molto forte in questo e io vorrei iniziare um, chiedendo qual è il vostro uh, rapporto personale con i social e quanto uh, lavoro avete fatto sul concetto di autorappresentazione in questi due libri, se vuoi continuiamo con il, il rigoroso alfabetico quindi graziosi prima di latronico. Allora, innanzitutto grazie della bella presentazione, ciao Vincenzo, ciao Stefania, grazie a questo pubblico che purtroppo io non vedo e niente, stato, sono stata anch'io falciata da, da, da, dal Covid, ma va bene. E, quindi, Vincenzo ti oh, sta ciao, facendo vedere il pubblico? Ciao, oh, ciao, grazie, ciao ragazzi, ciao. Io assolderò Vincenzo Latronico come valletta per tutti quanti no, gli benissimo. eventi che avremo da fare, sappiatelo. <ride> Grazie mille. Um, ma in realtà ho avuto mh, per tanti anni un rapporto, come dire, inconsapevolmente mh, uh, vischioso uh, con i social, in particolare Instagram, perché in realtà Twitter l'ho sempre evitato perché insomma le persone sono cattivissime su Twitter. Tu <ride> non l'hai nemmeno ho, citato. Non... Vabbè, Facebook Ty eh, appartiene a, a un altro tempo. Um, no, diciamo, sono, sono stata tanto su Instagram, eh, che è un posto che appunto da un certo punto di vista non, non favorisce um, un po' la, la malizia Tutarola, um, però in realtà fa, secondo me: cioè, ha delle. Eh, strutturalmente eh, una conformazione molto interessante allo stesso tempo abbastanza inquietante, no? cioè, mh, mantiene ovviamente una struttura gerarchica per cui quanti più follower hai, tanto più la tua voce è forte, è udibile um, e questo ovviamente crea degli squilibri di... Un potere che, vabbè, ci sono nel mondo normale, ma nel caso dei social non, sono, non poggiano neanche su delle basi che sono basi, come dire, di percorso. Uh, accademico insomma percorso lavorativo per cui uno è più o meno um, ferrato su una certa cosa è veramente soltanto più legata a quanto uh, le persone decidono di cedere parti di sé uh, al pubblico ed è strutturato come sono strutturati i brand no? cioè tu hai un nome, hai una foto puoi mettere una piccola caption puoi creare una mood board uh, con le tue foto eccetera eccetera quindi come dire mh, si spinge una rappresentazione che è una rappresentazione molto più di brand rispetto ad altri social, mi viene in mente anche TikTok, eccetera, ci sarebbe tutto un interessantissimo discorso da fare su quanto i, la struttura dei social rifletta il paese da cui originano. Um, però appunto um, io all'inizio ho, ho iniziato a usarlo, credo come tutti, in una maniera molto... Um, scherzosa anche, no? perché poi sono dei, sono dei, dei giochi, dei lunaparchi social, cioè sono, sono fatti apposta perché um, l'utente possa prestare la sua attenzione ai contenuti che ci trova dentro. E, um, finché a un certo punto, appunto io stessa, mi sono resa conto che, um, soprattutto, um, alcune esperienze che vivevo, uh, decidevo di rappresentarle in un modo che non era um, congruo a come l'esperienza davvero veniva vissuta e um, quindi ho riflettuto molto su questa, su questa cosa e ormai li uso molto poco uh, quindi rispetto al discorso dell'autorepresentazione dico anche che per me questo libro è stato è stata anche una, una liberazione rispetto a tutta una serie di, di meccanismi uh, che mi, come dire che avevo assimilato completamente che tuttora c'è cioè anche adesso se non so perdo 2000 follower, il, la, il, proprio una cosa viscerale che mi viene, oddio che cosa ho fatto, cioè, mi, perché mi sono comportata in un modo che non è, um, non so, che, che non me ne fa guadagnare altri. E, um, e quindi insomma, credo, credo di aver risposto a tutte le sue domande in questo modo. Vai tu, Vincenzo, grazie Irene. Aspetta, prova. Ok, Qu questa presentazione continua ad avere dei punti. Um, sì, adesso funziona. Okay. Ah, perfetto. Adesso non um, si. Um, no, sì, grazie mille Stefania, grazie Renan, sono davvero molto contento di essere qui. In realtà potrei risponderti provando a riprendere le fila di una conversazione che abbiamo già fatto, che ci è già capitato di fare con Irene um, al Festival di Mantova Letteratura, in cui ci siamo trovati a parlare ed è emersa una frase a cui ho pensato molto da quando è saltata fuori, e cioè che il romanzo di Irene, che è un romanzo, è un romanzo che si colloca, diciamo, dalla parte della creazione di contenuti dei social, quindi del, dalla parte di chi... Um, Produce E che, che cosa produce? In fondo produce desiderio, produce desiderio nelle persone che seguono, che guardano questi post, che uh, si fanno indirizzare da questo flusso di contenuti. Uh, nel mio romanzo invece, come anche nella mia vita in realtà, io mi metto dalla parte dei consumatori di desiderio, cioè io uso i social in modo relativamente uh, superficiale, cioè ah, ci passo... Ci, Passo, ci spreco tantissimo tempo, però non ci investo tante energie attive intellettuali, assorbo, assorbo, assorbo e mi rendo conto, e diciamo che il processo di scrittura di questo libro è stato in parte anche un processo di graduale scoperta, mi rendo conto di quanto mh, questo determini alcune delle cose che sono che faccio, che scelgo, sia dal punto di vista molto superficiale. No, il romanzo si apre con una descrizione di un appartamento che è una, un po' un appartamento ideale, instagrammabile, in cui io mi sono pian piano messo a descrivere quello che era il mio appartamento ideale e poi mi sono reso conto di stare descrivendo l'appartamento di varie mie amiche, di vari miei amici, più persone mi hanno detto ma quel dettaglio l'hai copiato da casa mia, ma quella roba ce l'ho anche io. In realtà eh, questa è una sorta di desiderio collettivizzato attraverso questo grande collettore e ridistributore di desideri e da lì uno può passare a parlare dei libri che leggo, i libri di cui discuto, la musica che ascolto, le destinazioni di viaggio che mi vengono in mente e andando ancora più in profondità, certe idee politiche che ho, certi grafici che ho visto, che mi hanno fatto pensare che una, cert mi hanno fatto pensare una certa cosa del reddito di cittadinanza o una certa altra cosa della... Operazione militare speciale in Ucraina. Tutte queste idee che noi abbiamo, anche idee profonde, anche valori, in fondo, in qualche modo ti vengono da lì. E prima di dirsi: cosa che secondo me non è particolarmente interessante, o almeno non interessa molto a me, se questo sia un male o un bene. Ma esatto. um, è interessante vedere semplicemente che questo esiste esattamente come no? E, e questo esiste ed è quello che accade quando arriva un nuovo mezzo di comunicazione. Cioè A me piace pensare che Socrate non voleva che le sue lezioni fossero messe per iscritto perché pensava che uh, un insegnamento che passasse dalla parola scritta tradisse qualcosa di profondamente fondamentale del suo insegnamento e magari era così, però in realtà siamo contenti che queste cose sono state scritte. No? Allo stesso modo di sicuro c'è stata un, una qualche perdita di immediatezza dell'esperienza come di sicuro c'è stato un grande guadagno in termini di uh, capacità di contattare a grande distanza e così via, però facendo la tara al giudizio a me interessava cercare di guardare la mia vita e di vedere in quanta misura fosse cambiata. Quindi anche un grande esercizio non solo di autorappresentazione, ma di autoanalisi anche personale. Eh, sì, e non sempre... Non sempre um, cioè diciamo che è stato un tentativo di... Vorrei dire di analisi collettiva, nel senso che mh, ho cercato di, benché mh, il mio romanzo non abbia un personaggio che dice io e, non, uh, e sia in teoria incentrato su due protagonisti, però ho cercato di svuotare un po' questi personaggi per raffigurare l'impatto che questa forma di comunicazione, questa diciamo parte digitale della nostra vita, ha avuto su tutta una fascia di popolazione che uno potrebbe dire dai... I cosiddetti millennial, perdonatemi il termine raccapricciante però tanto per intenderci, uh, di cui io sono un esponente tardivo, di quelli che chiamano uh, i geriatric millennial. <ride> i millennial geriatric, <ride> Mi perché questo. vado per i 40, però in qualche modo ci rientro ancora. Uh, Dell'84? Temo di no. no noi siamo, Temo che i millennial finiscano nell'83. Esatto, noi siamo x generation, perché anch'io sono del 76 e ho fatto le mie, le mie cose. X generation, noi. Uh. Ok, <ride> dopo eh, se riusciamo a fare anche un giro di, di, di interventi tra il pubblico vi prometto che, che, che lo facciamo anche se tanto lo so che rimarrete in silenzio e poi appena uscirà da qua Vincenzo oppure scriverete Irene perché comunque poi tu Irene sei raggiungibile sui social network ti scriveranno delle domande, le cose. Ma Irene torniamo a te eh, perché appunto il tuo romanzo appunto, racconta la vita di Maya che eh, diciamo che in un periodo un po' particolare della sua vita era una ragazza che studiava, aveva vinto un master a Parigi, aveva seguito il, il suo compagno lì, faceva una serie di attività, poi succede una, una un, è, è preda di un lutto la, della, per la morte della sorella, tra l'altro a cui lei non si vergogna per niente a dire eh, che non, non è particolarmente eh, non era particolarmente attaccata questa ragazza, non era particolarmente eh, affranta, non stiamo parlando di un mostro, stiamo parlando di una persona che sta attraversando evidentemente un periodo in cui guarda se stessa eh, e, e sta cercando delle cose. In un periodo molto difficile si è trasferito in una nuova città che è Milano, che oltretutto eh, non l'accoglie particolarmente bene. Eh, lavora in un bar per qualche ora al giorno per uh, sbarcare il lunario ossia pagare le bollette al suo fidanzato che paga tutto il resto l'affitto eh, e lei dice almeno pago la metà delle bollette facendo un lavoro di cameriera quando un giorno eh, si ritrova per, uh, quasi per scherzo a mandare un curriculum vitae per uh, fare da assistente come vi dicevo prima a uh, una un influencer che ha 2 milioni di follower prima di tutto Irene io faccio delle domande visto che di social network si parla io mi occupo di social network Che chi, Vincenzo, ha eh, molto studiato da vicino tutta la faccenda credo sia per eh, interesse personale e che per interesse letterario, però eh, perché è, è diventato così eh, svilente chiamare un influencer influencer? Perché eh, una influencer eh, si fa chiamare content creator? Perché un influencer ha bisogno sostanzialmente di di un autore, un'autrice che si occupi di eh, strutturare i contenuti al suo posto? Io ovviamente queste risposte già le conosco, eh, però appunto per dare proprio un'idea a tutto tondo del perché il tuo romanzo nasce da, da, questa, da questa... sostanzialmente è un nasce da un colloquio di lavoro il rapporto tra queste due persone. Queste due, Maya e Gloria, che è appunto l'influencer da 2 milioni di follower, si vedono, e Gloria, senza fare spoiler, trova interessante sia il, le persone che erano lì con, re, con, con lei a fare questo, questo colloquio, trovano interessante il profilo di Rene, e invece Gloria trova interessante il profilo, scusami, non di Rene, di, di Maia. Eh, lo trova interessante perché la attrae in qualche modo, eh, trova che possa eh, fare la differenza per lei. Per cui io ti chiedo prima una. Una, una, una panoramica su questo e poi appunto qual è il, il giudizio che esprime Maya sui social network nel tuo romanzo perché è molto, è molto interessante una persona che si sta per uh, mettere a lavorare con un influencer come vede, come guarda i social network, quindi una piccola panoramica su cosa vuol dire lavorare con un influencer e perché? Allora, sul perché le influencer vogliono essere chiamate content creator, non ti so dare una risposta, nel senso che mh, probabilmente, mh, non so, la parola influencer viene vista ha tolto ragione come un, un ruolo frivolo e, e quindi content creator che però a me fa anche più ridere in realtà um, cioè creatore di contenuto, poi c'è questa cosa del creatore no, che ricordo anche a Dio che eh, non so, la, la trovo veramente bizzarra e, però c'è tantissimo, c'è una grande vergogna uh, nell'essere influencer mm, credo proprio forse perché eh, comunque si, si è all'interno di un sistema così semplificato come quello dei social, per cui eh, i contenuti che uno fa passare da lì sono mh, quasi sempre um, contenuti molto più semplificati eh, di quelli che non si fanno passare altrove, quindi tramite libri, non so, conversazioni, mostre eccetera, quindi credo che ci sia un problema del mezzo che viene però come dire eh, proiettato invece sulle persone e sui ruoli lavorativi delle persone um, ma per quanto riguarda come dire la visione di maya io quella l'ho costruita cioè tutto il personaggio è costruito in, in un modo tale per cui uh, potesse dare dei giudizi molto um, taglienti allo stesso tempo essere giudicata dal lettore no quindi uh, come dire se mai fosse, fosse stata virtuosa uh, sarebbe stata non so, a parte poco credibile ma saremmo con noiosa uh, posso, posso sì, dirlo tra l'altro e, e, e in più no, come dire non, non c'era tutta una non ci sarebbe stata ragione di tutta una, una descrizione che lei fa di questo mondo che effettivamente è un mondo che io ho conosciuto da vicino so, uh, tanto tanti insomma non tanti però uh, appunto nel quando sono entrata più o meno nel 2018 in quest'ambito qui um, e credo che nel caso particolare poi di questo romanzo e di Gloria il, il punto è che Gloria ha 18 anni nel libro e quindi lì la domanda non è neanche più se una persona adulta a un certo punto decide uh, di lavorare in questo ambito è eh, quanta sia una persona molto giovane uh, di farlo e che, che cosa ne è di questa persona se è molto giovane no? anche adesso tra l'altro visto sono nate tutta una serie di um, polemiche legate um, al mostrare i bambini le varie influencer eccetera uh, ora appunto poi ogni volta che uno fa questi discorsi rischia sempre di sembrare la persona più bigotta e moralista del mondo però mh, credo che appunto senza doversi necessariamente dare una risposta sia sì, interessante chiedersi um, quanto poi, uh, innanzitutto sia un privilegio fare quel tipo di vita, perché per quanto lo sembri da fuori, poi mh, internamente è un lavoro sfiancante, cioè un lavoro che ti costringe continuamente a distorcerti, ti costringe continuamente a dire cose mh, in cui la maggior parte del tempo non credi uh, o a fingerti amica di persone che non lo sono. Um, quindi voglio dire, è un ruolo sfiancante no? um, che se attuato fin dalla giovane età, ha dei suoi risvolti. Um, e poi per certi versi è anche esilarante nella sua assurdità, c'è cioè un certo punto del romanzo in cui c'è la descrizione di questa call con un brand uh, di cosmetici, no? in cui c'è la donna grassa, la donna femminista, la donna nera e in qualche modo tutte queste donne sono come dire costrette a, a, a recitare il ruolo che la loro apparenza gli conferisce e, e anche questo no? da un punto di vista anche femminista di, di, di qual è il ruolo delle donne oggi sembra che um, siano sempre alla fine un oggetto perché poi tra l'altro su sui social la cosa interessante è che visto che sono poi strumenti del mercato, uh, le donne sono uh, le più grandi consumatrici di prodotti uh, e le donne stesse sono diciamo più probabilmente influencer che spingono a comprare certi prodotti, quindi poi è interessante chiedersi quale sia la convergenza tra soggetto e oggetto uh, e attività e passività delle persone che, che abitano questo mondo, um, però sono appunto argomenti molto complessi diciamo che uh, Maya nel libro cerca di raccontarli con un tono uh, pungente, però forse senza darsi neanche una risposta così netta, perché a parte che neanche io, neanche io la saprei, ecco. Sì, eh, appunto, tu eh, fai dire a Maia: Scusate, che io qui ho tutta una serie di appunti, perché eh, si esiste solo quando qualcuno ci vede. Tu fai dire questa cosa a un certo punto eh, a Maia, ma non perché lo pensi lei, perché mh, quando prende questo lavoro e inizia a guardare, effettivamente, il profilo dell'altra, che è il profilo social dell'altra, cioè inizia proprio veramente a fare tutta una serie di riflessioni che io trovo estremamente interessanti. Infatti, secondo me, questo romanzo, davvero, per chi avesse eh, tutta una serie di... Eh, non dico curiosità che verranno eh, soddisfatte, seduta a stante leggendo, però racconta molto bene eh, una serie di dinamiche eh, che sono magari sfuggenti al, al, per le persone che non, non ci fanno ricerca non ci lavorano eh, li fruiscono appunto sono soltanto come Anna e Tom dei fruitori in qualche modo ma io torno a Vincenzo e a quella mh, tu lo sai perché io e te ne abbiamo già parlato che io quando ho letto le prime eh, dieci pagine delle perfezioni eh, mi sono ritrovata praticamente in questo appartamento berlinese che viene eh, descritto eh, nei minimi dettagli e sono, eh, mi sono sentita soffocare non soffocare perché fosse un brutto posto questo perché fosse angosciante ma perché in realtà era una descrizione molto pulita eh, molto piacevole l'ho trovata pulita, piacevole, l'ho trovata accattivante l'ho trovata un sacco di cose e poi mi sono resa conto che esattamente quel tipo di descrizione raccontava in parte anche il mio mondo perché c'è stato un momento in cui eh, su Instagram io parlo di Instagram perché è il mio social principe io creo contenuti per Instagram ma davvero creo contenuti non sono un influencer quindi io mi definisco credo correttamente content creator però appunto creavo, guardavo, fotografavo delle cose perché erano Instagrammabili a un certo punto invece abbiamo iniziato a non rendere Instagrammabile quello che, ma a Instagrammizzarci non so come, era, come spiegarlo meglio appunto e qui ti chiederei di scendere un pochino più in profondità eh, nella io so che eh, le perfezioni ha avuto origine anche da una visione di un certo profilo che è un profilo Instagram molto bello che è dedicato alle case che si chiama Casa Futura, tu me l'avevi raccontata questa cosa e ti chiederei davvero eh, di approfondire anche un po' il... Non, non dico il rapporto di Anna e Tom con, con i social network nello specifico del romanzo ma proprio come si comporta un fruitore Secondo la tua esperienza, secondo quello che hai, anche tu sei stato fruitore, quali sono un po' le dinamiche, i meccanismi? Un po' quando ci si accorge di essere dentro una sorta di scatola e dici: credevo di essere, non so come dire, credevo di essere eh, un soggetto agente, invece sono passivo in qualche modo, sono, sono io stesso che sono so diventato parte di questa. Ma a me ricorda Matrix, anche a tratti Instagram, ve lo dico. È una domanda molto difficile, quindi Però, adesso pu puoi provo, dire ad, abbo anche, provo puoi ad abbozzare una... Cioè, mi vengono in mente delle cose, provo ad abbozzare un percorso, non so io se mi sono sentita soffocare arriverà... nelle prime dieci pagine del romanzo, infatti ho dovuto piantarlo lì, poi ci siamo parlati, poi l'ho ripreso, poi l'ho riletto due volte e alla fine ho fatto un po' pace. Um, io vorrei... Diciamo che mi, veng mi vengono in mente due modi di approcciare la questione. Uno è... Uh, quello sulla conoscenza di sé e sull'accesso uh, alla propria identità. Noi siamo, mh, con, abbiamo un'idea di chi siamo, no? Ognuno di noi. Uh, D'altro canto sappiamo che ogni tanto ci raccontiamo anche delle sciocchezze. Magari ci piace pensare di essere più, gen più generosi di quello che siamo, ci piace di essere più aperti di, que più aperti di quello che siamo. E non è del tutto so inimmaginabile l'idea, ad esempio, che io immagini, di um, mi piaccia considerarmi molto generoso e poi una volta sono a cena con, uh, con i miei amici e dico sì vabbè però io comunque sono molto generoso e loro dicono no guarda Vincenzo assolutamente no e tutti confermano no ma sì certo non ti ricordi quella volta che hai insistito per condividere il conto all'ultimo centesimo e l'altro e questa cosa può capitare e uno in effetti, mh, una persona intellettualmente onesta mh, subordina la propria valutazione di se stesso a se stessa a quello che è un'evidente unanimità delle persone che ha intorno Ecco, ora applichiamo questa cosa a, al fatto ad esempio che io vivo in Germania e quindi le persone a me care, la mia famiglia, i miei amici e le mie amiche Irene che è qui, uh, uh, vedono la mia vita in larga misura da quello che io pubblico e ovviamente le cose che uno pubblica sui social non sono esattamente, non corrispondono del tutto alla realtà, questo lo sappiamo, questo è sempre stato così, anche le foto delle vacanze, le foto delle vacanze che uno faceva con la Minolta quando andavo in Grecia con i miei nell'89, erano oggettivamente uh, erano i, momenti, i momenti migliori, erano i momenti più carini delle vacanze, come esattamente come accade sui social. Con la differenza è che queste cose però corrispondono o rappresentano in qualche misura la nostra identità e quindi esattamente come sulla gene... Riguardando le foto della Grecia, probabilmente, benché sono queste vacanze di lì, che i miei penseranno, ah quel giorno abbiamo litigato tantissimo, quel giorno tu e Natalia, mia sorella, eravate insopportabile, è stata una vacanza pessima, però dalle foto sembra una, una perfetta giovane famiglia felice. Um, ecco, Applicando questa cosa a Instagram però quello che succede è che uno finisce per dubitare, ehm, almeno io finisco per dubitare della mia stessa valutazione di queste cose, nel senso che io posto la foto del mio aperitivo sulla spiaggia e mi ricordo che in realtà era una vacanza pessima, però tutti i miei amici sono convinti che quel momento hanno un'immagine della mia vita, tutte le persone della mia vita hanno un'immagine della mia vita molto diversa da quello che ho io e alla lunga io mi rendo conto e penso di non essere l'unico che finisco io stesso per attribuire una maggiore veridicità alle immagini che non a quello che è il mio ricordo, perché queste immagini hanno una, una, si propagano in modo molto più capillare, molto più profondo. Um, e, in realtà questa cosa, e per far vedere quanto tutto ciò non, ha, non è specifico dei social, diciamo che forse lo hanno amplificato, lo hanno reso più pervasivo, però questa è la morale di un romanzo di Kurt Vonnegut, scritto negli anni 60, um, che si chiama Madre Notte, Uh, e che è la storia, un romanzo incredibile: che è la storia di un uh, agente um, segreto americano mandato dalla nel, Germania nazista per convincere i soldati per mandare delle informazioni segrete. Um, e però lui era finito a fare propaganda, a lavorare per una radio nazista in inglese per convincere i soldati americani a, a, a disertare. È stato arrestato, è stato finito processato in Israele. Lui vuole dire: Io ero un agente segreto. In realtà lavoravo per gli alleati. Però non c'è nessuna prova, perché ovviamente era un agente segreto, il suo ufficiale di contatto è morto. Uh, e um, questa è la premessa del romanzo in cui Vonnegut nella prefazione dice: La morale di questo libro, per una volta, è chiara. Per una volta dei libri che scrivo, ed è questa: Noi siamo chi facciamo finta di essere e quindi dobbiamo stare molto attenti a chi facciamo finta di essere e secondo me alla fine il problema resta, resta questo qui. Sono assolutamente d'accordo, aspetta che tu mi sei scappato però sul profilo Instagram che ti ha ispirato le ah, perfezioni, sì, eh. scusate perché è, molto, è un profilo Instagram molto bello, molto interessante con dietro un pensiero molto interessante. Eh, sì, esatto, questo um, è, il profilo, è un profilo Instagram che è stato fatto partire da una illustratrice bravissima e, e molto Olimpia famosa Zagnoli. che si chiama Olimpia Zagnoli, uh, che è una mia amica dei tempi delle superiori perché eravamo vicini di banco e lei ha, abbia, noi abbiamo iniziato insieme... Mh, sette anni fa una ricerca di casa che io ho finito subito nel senso che appena ho trovato una casa piccola piccola che potevo permettermi l'ho presa e però l'Impi è andata avanti per anni e anni perché uh, si è fatta veramente affascinare da questa cosa tanto si è fatta affascinare che ha creato un profilo Instagram chiamato Casa Futura in cui pubblicava uh, andate tutte e tutti è bellissimo ancora è pubblicava bellissimo. screenshot immagini delle case che le interessavano delle case che vedeva uh, case molto particolari moderne, tutte veramente molto belle e questo La cosa che mi ha affascinato di questo profilo è che al contempo era veramente specifico dei gusti di Olimpia, ma d'altro canto, e lo dimostra il fatto che persino questo profilo che è nato così come cosa collaterale, adesso ha varie decine di migliaia di follower, eh, d'altro canto era un gusto che corrispondeva in modo uguale, cioè in modo veramente quasi fotocopiato a quello di tantissime altre persone. E in fondo il paragone che a me viene in mente è quello... Pensiamo ai McDonald's. Tutti noi sappiamo, quando eravamo piccoli, che i McDonald's sono uguali ovunque, una cosa globalizzata. Tu vai al McDonald's a Torino, o a mm, Berlino, o a um, Dar es Salaam, il McDonald's è sempre esattamente lo stesso. Ora, anche il bar, adesso non, qui non voglio sapere il nome, mi ricordo, adesso ha chiuso, c'era un bar che si chiamava Bazar, in cui andavo spesso quando venivo a Torino, ed era uno di questi bar con i, i, le birre artigianali, le piastrelle bianche lucide, il menu sulla lavagna, eh, uguale a tutti quelli che ci sono a Berlino, a Milano, a San Salvario, a Roma, anche questi sono del tutto uguali. Però mentre nel McDonald's noi pensiamo su tutti uguali, quindi è una cosa omologata e eh, eh, eh, senza anima, Uh, queste cose sono tutte uguali perché sono tutte l'espressione di un'identità autentica o si presentano come tali. Uh, non so, fa, sento che dovrei fare un altro passo da questo discorso, ma non lo so fare. Mi no, io qui. invece credo che tu abbia veramente messo tanto tantissimo, eh, sia stato molto efficace invece nel rispondere a a quello che, che, che ti ho chiesto e ti ringrazio proprio per questa capacità anche di tirare sempre la letteratura fuori da, anche da, da questi discorsi che sono discorsi eh, tirarmi Kurt Vonnegut fuori così, tra l'altro libro che non ho letto e che recupererò perché sono molto curiosa di andare a vedere questo intreccio assolutamente. Allora io vengo invece ancora una volta ai vostri romanzi ma per parlare di altro. Eh, Irene e Vincenzo come fanno sesso i vostri... I vostri protagonisti le persone che stanno nei vostri romanzi no perché i social network hanno avuto anche un'altra eh impatto sulla pelle. Sembrava che tutto diventasse molto più semplice, che se tutto sia diventato molto più semplice perché ci sono tutta una serie di eh, profili, c'è cioè molta più disinibizione non solo nel mostrare il proprio corpo ma nel parlare di sesso, nel parlare di sex toys, nel parlare di tutta una serie di problematiche legate al sesso e sembra che tutto questo avrebbe dovuto eh, fare in modo che tutto si sarebbe semplificato, tutto sarebbe stato più semplice e questo desiderio appunto poi ci sarebbe dovuto essere Elisa Cutra a questo punto che eh, avrei tirato dentro per mani e piedi in questa cosa, e invece sembra proprio che non sia andata proprio così. Non è che sembri proprio che eh, la vita reale, sessuale reale, del, di una certa fascia di eh, persone che i vostri protagonisti più o meno hanno, i, i, Anne e Tom li conosciamo che sono giovani, giovani perché hanno una ventina d'anni, Maia ne ha 26-27, correggimi se sbaglio, Irene, però sono, li vediamo in quei tra i 20 e i 30. Come fanno i, stessi, i vostri eh, personaggi e soprattutto secondo voi cosa è andato storto con, con, questo, con queste magnifiche sorti progressive che, che dovevano riguardare il sesso? Invece ci ritroviamo comunque con tutta una serie di persone che anzi guardando come dovrebbe essere tutto semplice... Eh, soprattutto sui social, soprattutto grazie a testimonianze delle persone, altre persone probabilmente si sentono estremamente inadeguati rispetto a questo argomento. Graziosi, va da lei. Ma allora, mh, un po' c'è cioè, sempre questa illusione per cui a un certo punto arriverà una nuova tecnologia che renderà un pezzetto della vita il pezzetto profondo della vita: non, non so, il uh, leggere i giornali online, ma appunto le relazioni sessuali più semplici. Che è una cosa che, cioè, secondo me, non accadrà mai e, e, e sarà sempre difficile. Um, ieri stavo leggendo questo, questo racconto di, di Alice Moore in cui c'è una, una bibliotecaria che dice, comincia a ricevere lettere da questo sconosciuto che è sul fronte della, della seconda guerra mondiale in Francia. E, um, e cominciano a flirtare, io appunto le chiedo una foto, lei se la va a far fare, eh, si mette la camicetta, si scioglie il capello, gliela invia, poi questo qui le fa ghosting, cioè c'è tutta una... e ho proprio pensato alla stessa cosa, semplicemente i nostri tempi sono talmente più rapidi che eh, si, si consuma tutto in un attimo, no? cioè, mi chiedevo quanto appunto un'esperienza un del genere per una persona negli anni 40, 50, dovesse essere un'esperienza che comunque rimaneva, mentre invece per noi non, non rimane. Um, quindi come, come lo fanno? Uh, beh, a, anche a seconda di come sono fatti caratterialmente e, e in che tipo di relazioni sono, innanzitutto... Sono soddisfatti tuoi personaggi? No, no, eh, i personaggi eh, non sono assolutamente soddisfatti e soprattutto, come dire, sono anche personaggi che non riescono mai a... Mh, l'intimità con mano no e quindi in qualche modo è sempre un in, in qualche modo maia è come se cercasse di aderire a una proiezione che lei si è fatta del desiderio altrui, no? E quindi, uh, che poi è una cosa che in realtà succede tantissimo sia ai, ai, ai ragazzi giovani che alle ragazze, no? Perché hai sempre un po' l'idea di doverti mascherare da qualcosa um, per essere desiderabile o per aderire a un certo, a un certo copione. Um, e secondo me questa cosa che, come dire, va anche bene perché se si tratta di situazioni um, leggere e casuali, che male c'è... Uh, però appunto nel momento in cui invece sono, è l'unico tipo di, di rapporto che una persona conosce um, è più difficile e per Mai è così um, però non, non, non saprei dirti se um, il modo che ha Mai di relazionarsi all'altro uh, abbia così tanto a che fare con internet più che con lei ecco, no. grazie Vincenzo come stanno Anna e Tom? sono felici, sono contenti, sono soddisfatti? Io ho una frase che risponde in modo molto laconico alla tua domanda che è scopavano male e non spesso e ovviamente in realtà questo non è tanto un dato oggettivo perché cosa significa male, cosa significa non spesso, ma è una valutazione e secondo me è un'autovalutazione. e in fondo io penso che il problema sia, almeno il problema dei miei personaggi, ma in questo è del tutto anche autobiografico. Uh, il problema è proprio quello dei, dei, di su che cosa costruisci la tua idea di una relazione sessuale soddisfacente, così come su che cosa costruisci la tua idea di un appartamento uh, piacevole da abitare, di una vacanza di successo. E, da questo punto di vista è interessante pensare al meccanismo della pubblicità, perché la, la pubblicità, la pubblicità in televisione, sui giornali, è fatta per generare insoddisfazione. Se noi fossimo tutti perfettamente soddisfatti, non compreremmo ehm. le nuove scarpe, sì. la nuova macchina e così via. D'altro canto, noi lo sappiamo che la pubblicità non offre un'immagine reale. Vediamo la famiglia del mulino bianco e pensiamo, però cioè, sappiamo che quella roba lì non esiste davvero. Mm, il meccanismo in qualche misura perverso uh, di un certo tipo di comunicazione sui social è che quello che noi vediamo ci viene presentato come orizzontale, io vedo i discorsi, le foto, gli articoli condivisi dalle mie amiche e miei amici che sono persone normali che non hanno un interesse nascosto a vendermi qualche cosa, d'altro canto ovviamente tutte noi e tutti noi tendenzialmente presentiamo un'immagine un po' migliore, un po' più curata di quella che è la nostra effettiva realtà, però eh, le domande le facciamo dopo, dopo. E, e però... Eh, l, mh, e, e questo scarto di cui siamo perfettamente consapevoli quando vediamo i nostri contenuti che pubblichiamo e sappiamo che è diciamo un po' quello che viene sopra la media rispetto alla nostra vita, quando percepiamo quelli degli altri non è così. E in questa differenza si consuma tutto un baratro di insoddisfazione che um, secondo me è particolarmente significativo in un contesto come quello sessuale che se volendo è in teoria è... Il mm, luogo per, del desiderio, ma è percepito anche come quello della massima autenticità. Poi che sia davvero così, non sono sicuro. E tu hai tirato fuori un'altra parola: che è la autenticità. Ho detto la, ho detto la hai, detto, hai detto l'hai detto la, la A word appunto, autenticità. Ehm, i vostri due romanzi sono sempre costruiti eh, molto bene, perché il termine autenticità tu, Vincenzo, lo tiri fuori a un certo punto palesemente. Eh, Maya viene chiamata eh, per eh, essere la voce autentica di Gloria. Eh, diventa davvero eh, È proprio questa, questa ricerca, questa istanza legata alla ricerca ossessiva, spasmodica dell'autenticità. Eh, dell e, um, però sono delle autenticità che in qualche modo sui social implicano sempre di dover fare la cosa giusta mi viene in mente il colloquio iniziale che fanno il, a, a Maya eh, e quando le dicono ma come tu indossi fast fashion no eh, Gloria ha già smesso di usare fast fashion perché comunque non hai sentito dell'incendio in India e Maya dice io mi sono sentita come se quell'incendio che è partito eh, accidentalmente in questa in realtà era in Bangladesh in questo centro che produceva abiti fast fashion causando svariate centinaia di morti, e quindi una cosa che ha toccato profondamente, fosse stata è come se mi fossi sentito in colpa tanto l'avessi incendiato io, quindi tutto talmente esasperatamente deve essere tutto quanto eh, autentico ma autentico nel verso giusto. Anna e Tom eh, che diventano particolarmente autentici quando a un certo punto eh, per fronteggiare un, un massiccio arrivo di profughi dalla Siria si danno anima e corpo a questa causa che raccontano quando Vizie di particolare sui loro social. Allora io ovviamente so che eh, faccio questa domanda a voi due ma è il vostro punto di vista. Secondo voi questa ehm, eh, ricerca dell'autenticità e della cosa giusta a tutti i costi quanto pesa psicologicamente sulle persone, ma non solo sugli influencer, su tutti quelli che stanno sui social? Qual è l'idea che vi siete fatti di questa, io la chiamo l'agonia dell'autenticità che ci porta addirittura davvero a fare tutta una serie di elucubrazioni e di eh, anche massacri interiori pur di essere autentici, veri, buoni e giusti, non so, eh, mi sono fatto un'idea che, eh, insomma, io da qualche anno sono sui social, poi se volete vi dico anche la mia. Inizi sempre tu Irene o vuoi iniziare tu Vincenzo? Irene, autenticità ad ogni costo. Allora, innanzitutto io non so che cosa voglia dire questa parola. Soprattutto ho la sensazione che la vera libertà in qualunque ambito, come dire, si, si manifesti nel momento in cui quell'ambito non viene pensato. No? Quindi, per me, già il fatto che uno cerchi l'autenticità o che non so pensi a stare bene con se stessi cioè già se pensi a stare bene con te stesso vuol dire che non stai bene con te stesso in, in fondo, no? Cioè, se, eh insomma, si, la, la, la, la libertà è sempre non pensare a se stessi o comunque farlo il meno possibile um, quindi più che altro, più che autenticità ecco, diciamo il discorso sulla bontà lo trovo interessante, ovviamente è un discorso troppo lungo da affrontare in questa sede, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista um, individuale, cioè da, da una parte ho la sensazione che le persone appunto, si facciano carico uh, di questa responsabilità e colpa individuale su dei temi che chiaramente non sono risolvibili dall'individuo, no? quindi uh, non usare la plastica, non, uh, non cercare di inquinare il meno possibile, ma ovviamente se uno va a vedere cosa dicono i dati, cosa dicono le statistiche, non sarà usando la borraccia, sì, cioè non, non cambierà assolutamente nulla, quindi, eh, come dire, poi è chiaro che nel, è, è giusto anche, immagino, nel proprio piccolo fa, farla differenziata, però ecco, senza, senza stressarsi troppo, soprattutto questo, questo tipo di pensiero, ovviamente allontana anche, come dire, un, una spinta verso la politica, nel senso verso effettivamente il... Eh, ehm, dare a qualcuno il ruolo per eh, prendere delle decisioni a livello istituzionale, mh, a livello di grandi aziende, cioè, però appunto questo è, è un discorso complicato. Rispetto alla bontà individuale io credo che, eh, come diceva, il proverbio è la strada per l'interno, per è la di buone intenzioni. quindi io ogni volta che qualcuno Sostiene di essere molto buono, penso che sia l'esatto contrario, soprattutto quelli che pensano questa cosa o dicono di sé questa cosa. Um, perché non, non è vero, non può essere vero, e appena qualcuno lo dice, ho la sensazione che tu stia raccontando le bugie di cui parlava prima Vincenzo. Quindi allora preferisco, come dire, il, il silenzio a, a, a una missione di, di bontà o di grande attivismo di, o di grande impegno e passione politica. Non, non ci credo mai, però forse sono io che ci sono cinica. Quindi paradossalmente, paradossalmente questa, questa ostentazione di autentica bontà per te diventa, però, appunto, per te diventa un, un campanello d'allarme grosso come una casa. Sì, sì, no, ma sono anche, convinta. Anche per me, cioè, anche io convinta. sono scettica da questo punto di vista, effettivamente, ai grandi, ai grandi, alle grandi dichiarazioni. Niente, di autenticità, Vincenzo, che peso ha nel tuo romanzo, nelle perfezioni? Um, secondo me il punto non è tanto la domanda sull'autenticità, perché come diceva Irene, questo è vero, l'inautenticità è sempre esistita, cioè la, la, visto che siamo a Torino spiritualità, cioè la, mh, il problema dell'autenticità della fede è al centro degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, ad esempio, è proprio il problema cruciale su cui si costruisce anche poi tutto il gesuitismo, è il problema cruciale della eh, pesantezza e la grazia di Simon Weil, che non a caso arriva addirittura a dire che la fede più meritevole è la fede di chi non crede in Dio ma si comporta comunque come se fosse credente perché è talmente autentica che non si aspetta una ricompensa cioè quindi questo è un problema che c'è sempre stato um, era anche il problema di Oscar Wilde che dava però invece una, dava un premio all'inautenticità. Cioè, secondo tutto un certo tipo di estetica di fine ottocento, l'assenza di autenticità era meglio dell'autenticità. Allora, il problema che c'è oggi, secondo me, e che ho tentato di mettere nel libro, non è tanto che siamo meno autentici che in passato, ma è che questo per noi è un problema, che l'autenticità è qualcosa che ci viene presentato come desiderabile come qualcosa da comprare cioè compriamo il caffè che costa di più perché è più autentico la birra che costa di più perché è più autentica uh, le ricette come una volta il suo guazzetto uh, e, e, e così via tutto questo tipo di, di, di, di discorso allo stesso modo in cui se vediamo certe pubblicità degli anni 50 colpisce quanto fossero tecnocratiche c'è cioè, questa pubblicità che era appesa nella cucina di una mia amica che dice um, Cose migliori per una vita migliore grazie alla chimica. Una, una pubblicità del genere oggi ci sarebbe raccapricciante perché è contraria alla nostra idea di autenticità e invece promuove una sorta di idea di tecnocrazia che abbiamo superato. Però, appunto, secondo me quello che è cambiato è l'attribuzione di valore a questo problema, non il fatto che il problema prima non ci fosse.